Buonasera e benvenuti a Tu per Tu con l'economia. Eh, questo è il primo di una serie di incontri che faremo ogni due settimane sul canale Facebook della casa editrice in cui affronteremo ogni volta un tema diverso, sempre con una prospettiva economica e con un ospite diverso, ehm, ma diciamo con Enzo Cipolletta che farà come dire da conduttore di questo ragionamento sull'economia. Eh, L'economia è un ambito centrale da sempre della nostra vita individuale e collettiva, ma la crisi che stiamo attraversando, la crisi indotta dalla pandemia, dal coronavirus e dai provvedimenti che eh, sì, in tutto il mondo si prendono per affrontarlo rende l'economia ancora più fondamentale eh, l'economia nel senso delle condizioni dell'economia ma anche delle scelte di politica economica locale, nazionali, internazionali che incidono sulla nostra vita ci viene detto continuamente il mondo è cambiato ehm, anche quando avremo sconfitto il virus eh, non tornerà quello di prima non torneremo alla vita di prima eh sì, però il problema è eh, caro Enzo, il problema è capire se la vita a cui torneremo sarà peggiore o migliore non, non, di per sé dire non torneremo non è che ci rassicura <ride> e il problema è che questo dipenderà dall'economia dipenderà da quale economia eh, ci sarà quando speriamo tra poco, anche in virtù del vaccino eh, la situazione diciamo eh, cambierà. E, il problema è che questo dipende anche da noi se sarà peggio o meglio dipenderà appena in parte dalle scelte che faremo dalla nostra consapevolezza dell'economia quanto saremo informati consapevoli ecco perché ci sembrava molto importante fare questo, questi incontri a tu per tu con l'economia vuol dire affrontare l'economia in maniera semplice diretta immediata comprensibile per tutti perché tutti siano consapevoli della posta in gioco e possono dire la sua non parleremo dunque in maniera accademica, eh, non in maniera astratta. Seguiremo per quanto è possibile gli avvenimenti dell'attualità, ne sceglieremo alcuni. e Insomma, da tutto quello che ho detto, risulta chiaro almeno a chi lo conosce perché sarà Enzo Cipolletta, diciamo, il nostro, la nostra guida. Perché eh, Enzo Cipolletta, Innocenzo Cipolletta, è stato in questi anni una delle persone che il nostro paese ha fatto come dire l'esperienza più ampia, più diversificata eh, è stato per molto tempo in Confindustria, prima l'ufficio studi, proveniva da studi diciamo di economia e di statistica applicata, economia applicata, poi è stato direttore generale di Confindustria per molti anni e poi ha fatto esperienze importanti in varie grandi aziende, è stato presidente della Marzotto, del Sole 24 ore, Ferrovia dello Stato, oggi è presidente di Assonime, l'associazione che raggruppa le società per azioni che studiano proprio l'economia italiana. Devo dire con molto piacere, insieme a Innocenzo Cipolletta, abbiamo dato il Là iniziale al Festival di Economia di Trento nel 2006, Enzo all'epoca era presidente anche dell'Università di Trento, ne andammo a parlare con l'allora presidente dell'AI e poi chiedemmo insieme a Tito Boeri, che è stato la grande parte, l'anima del festival in questi anni, sì, sì, di sì. esserne direttore. E anche lì, come qui, l'idea è quella di raccontare in modo diverso l'economia. Ecco, In ognuno dei nostri incontri, come dicevo prima, ci occuperemo alcune vicende e questioni di attualità, ma anche approfondiremo un aspetto importante, rilevante, ehm, non solo con eh, un economista, ma anche persone che vengono da altre discipline, tu me lo dicevi l'altro giorno Enzo. Che sì, questo... l'economia non è fatta soltanto di economia, cioè cifre, valori e quant'altro, ma è fatta di tante altre cose, dai comportamenti umani, dalla politica, da quella che è la storia che, che condiziona. Quindi è importante anche eh, ricordare che quando si parla di problemi economici poi spesso coinvolgiamo anche persone e personalità e, e scienze che sono diverse dall'economia, la sociologia educazione ma anche perché no la medicina e quant'altro come purtroppo stiamo vedendo in questo tempo e quindi troverete in questa piccola rubrica appunto quindicinale anche ospiti che portano altri sguardi altre competenze tra poco ci raggiungerà per il primo di questi incontri linda laura sabbadini che molti conoscono che è direttore dell'istat e che parlerà del ruolo delle donne che è il primo tema che abbiamo scelto di approfondire oggi, un tema di cui si parla molto ma in cui i cambiamenti eh, sono ancora pochi ed è certamente questa una delle cose che denuncia spesso l'inda Laura Sabadini. Ehm, avremo alla fine anche spazio spero per alcune domande interventi quindi lo dico subito chi di voi vorrà che ci sta seguendo porci delle domande, le questioni ci farà molto piacere. Vedo che alcuni stanno già salutando e sono contento che ci siano già parecchie persone in collegamento allora cominciamo subito il tema che abbiamo scelto per la nostra prima chiacchierata se volete è molto evidente perché ed è il tema dell'Europa il tema del recovery fund o recovery plan ma in realtà si sarebbe più corretto chiamarlo next generation EU eh, un titolo dato dalla commissione che evidenza che dietro c'è una questione di patto tra generazioni che riguarda oggi ma anche il futuro e questo è un tema molto importante eh, Vorrei chiedere ad Enzo prima di tutto, di chiarirci di cosa stiamo parlando, perché noi abbiamo affrontato la pandemia in una situazione in cui l'Europa sembrava molto divisa, ognuno andava per conto suo, c'era uno, uno sguardo molto introiettato sul come affrontarla. E, e quando però, a un certo punto, siamo arrivati quasi all'estate, finalmente siamo riusciti, si è riusciti a trovare un'unità molto forte dell'Europa. La Commissione europea ha chiesto un, uh, ai mercati un prestito, molto rilevanti 750 chiederai. miliardi chiederai ecco allora adesso <ride> cominci subito a spiegarci perché di questi soldi eh, una parte significativa più di 200 miliardi dovrebbe arrivare all'Italia ecco ci spieghi prima di tutto questa cifra che arriverà all'Italia quando arriverà e come la dovremo restituire perché una delle cose di cui parliamo sempre sono le grandi potenzialità ci arriveremo ma una prima preoccupazione è ehm, diciamo ehm come poi la restituiremo mm -hmm. e che cos'è appunto? Ce lo spieghi? Sì, sì, la restituiremo. Beh, innanzitutto è vero che l'Europa ha cambiato atteggiamento in maniera consistente dopo questa crisi perché fino alla crisi l'Europa era costruita da 27 paesi con l'obiettivo che ciascun paese facesse i compiti a casa propria e diventasse più sano, più equilibrato, più competitivo. L'idea era che la somma di paesi sani facesse un'unione sana che ha diciamo sembra la pallistiano però bisogna anche ricordarci che spesso mettendo insieme diversi paesi le divergenze che esistono fra i paesi invece di ridursi aumentano lo sappiamo noi italiani che avendo costruito l'italia ci siamo poi trovati a una divergenza fra nord e sud che non è stata la causa dell'unione dell'italia ma sicuramente si è aggravata con l'unione dell'italia e così sta avvenendo in europa non si riesce a mettere insieme paesi diversi e sperare che diventino tutti uguali. Questa situazione è stata aggravata da questa pandemia perché la pandemia ci ha colpito tutti, ma ovviamente abbiamo reagito tutti in maniera diversa perché chi era indebitato come l'Italia aveva meno capacità di rispondere e chi aveva invece parecchie risorse poteva rispondere meglio. Allora l'Europa finalmente ha fatto un capovolgimento di posizione e ha deciso che si sarebbe organizzata una diciamo somma consistente 750 miliardi che sarebbe stata suddivisa ai diversi paesi non già in base alla loro popolazione o, o quello che loro contribuiscono all'Europa bensì sulla base delle esigenze effettive ed è questo il motivo per cui l'Italia è uno dei principali beneficiari di questo fondo eh, perché eh, noi siamo quelli che abbiamo maggiori esigenze eh, lo diciamo continuamente, cresciamo meno degli altri, abbiamo maggiore disoccupazione, abbiamo dei ritardi molto forti. A noi arriveranno 209 miliardi, di questi 209 miliardi, 85 grosso modo sono quelli che vengono definiti grant, la parola più brutta italiana è sussidi, cioè non li dobbiamo restituire noi, gli altri invece sono prestiti, prestiti agevolati nel senso che vengono eh, fatti a tassi di interesse molto bassi e soprattutto prestiti che dovranno essere restituiti molto in là nel tempo. Questo piano presuppone che si impieghino questi soldi entro il 2026 e eh, si cominciano a restituire non prima del 2038. Quindi abbiamo molto tempo, però eh, come mh, tu stesso hai ricordato, si chiama un piano per la nuova generazione, proprio perché eh, con questi soldi non è che dobbiamo eh, e rimborsare coloro che oggi vivono e hanno perso i soldi, questo viene fatto dagli stati nazionali che danno sussidi e prestiti, ma dobbiamo costruire il nostro paese in maniera che sia più resistente alle crisi difatti il piano si chiama recovery and resilience che, che vuol dire recupero di quello che avevamo prima ma anche il robustimento l'irrobustimento è perché ehm, questa crisi che abbiamo affrontato non è stata l'ultima non è stata unica e non sarà l'ultima eh, negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto tre grandi crisi sistemiche quella del terrorismo del 2001 quella della finanza globale del 2008 e oggi quella della pandemia se facciamo un calcolo praticamente una crisi ogni 6-7 anni adesso non voglio dire che nel 2026-2027 avremo una nuova crisi però non possiamo escludere che questa avvenga problemi climatici, problemi di povertà mondiale, problemi di grandi migrazioni, perché no purtroppo, anche problemi di guerre, possono sempre intervenire. Quello che abbiamo capito è che un paese se è robusto resiste alla crisi e quindi noi dobbiamo irrobustirci. Questa è la funzione di questo nuovo piano. Ecco, ci arriviamo subito, però un, una precisazione. Tu hai detto i sussidi non li dobbiamo restituire, l'Europa sì però, e quindi noi pro quota diciamo come contribuenti europei siamo anche quelli vanno restituiti dunque questi soldi devono ancora essere decisi come verranno restituiti allora una parte di questi soldi probabilmente la parte relativa a sussidi l'Europa spera di poter costituire delle tasse europee la parola sembra brutta mettere delle tasse però sono le tasse che riguardano l'obiettivo eh, della, della, eh, della difesa dell'ambiente si parla molto della carbon tax, cioè di tassare quei prodotti che hanno, nuociono troppo all'ambiente, in maniera tale che piano piano la gente si converta a consumare e utilizzare prodotti che consumano meno. I proventi di questa tassa potrebbero essere una tassa che viene in qualche maniera utilizzata proprio per rimborsare una parte di questo prestito. Poi gli altri prestiti dovranno essere rimborsati dai paesi stessi. Eh, qual è il motivo per cui non c'è da preoccuparsi? non c'è da preoccuparsi se utilizziamo bene i 200 e basta miliardi che ci arrivano perché se li utilizziamo bene cresce l'economia se cresce l'economia diminuisce il debito diminuisce il debito perché il debito non viene mai considerato in valore assoluto cioè quanti miliardi devo restituire ma viene considerato in rapporto alla capacità di reddito che c'è a ciascun paese se noi facciamo crescere la capacità di reddito evidentemente si riduce il peso del debito e i mercati non ce lo chiedono indietro anzi sono contenti di finanziarlo perché loro ricavano degli interessi e quindi il debito può essere rinnovato continuamente teniamo presente che il Giappone oggi ha un debito che è il doppio di quello italiano ma non ha un grosso problema perché i mercati glielo finanziano in continuazione quindi il debito va rimborsato eh, però se il paese è forte può trovare sempre qualcuno che gli presta soldi e può andare avanti tranquillamente. Però non voglio fare l'uccello del maragurio, <ride> ma la crescita è una cosa che fa fatica negli ultimi anni, anche prima del Covid, non tutti i paesi crescevano, i paesi occidentali crescevano relativamente meno o poco. E il dubbio è, non è che questa cosa, questo debito che poi, come tu hai detto, si restituisce il 38, diventa un ennesimo scarico di una generazione sull'altra a proposito di Next Generation Uno. Non c'è la preoccupazione che, poi ne parleremo anche con Linda Laura Sabadini, delle diseguaglianze. Questa diseguaglianza generazionale diventi più forte perché adesso spendiamo e ci penseranno i nostri figli e nipoti a pagare i debiti? Ma eh, diciamo Le preoccupazioni ci sono tutte quante. È evidente che un'economia di debito eh, fa nascere nuove preoccupazioni. Eh, però dobbiamo anche ricordarci che questi debiti sono ehm, diciamo, impieghi finanziari di altri paesi che hanno ricchezze, ma degli stessi italiani. Noi abbiamo del risparmio elevatissimo. Eh, la ricchezza degli italiani è 8 mila miliardi di euro, che significa quattro volte quello che il paese produce una volta all'anno. Questa ricchezza deve essere investita. E può essere investita in attività eh, diciamo, economiche, ma può essere investita anche e soprattutto in debito che dà degli interessi e questa è la funzione del debito gli Stati Uniti d'America hanno un debito oggi che è vicino a quello che noi avevamo l'anno passato e, e, e non si preoccupano questo vuol dire non è che il debito non è preoccupante è preoccupante se il paese smette di crescere se il paese continua a crescere il debito si riesce a rinnovare ma eh, scusami faccio una breve parentesi <ride> quindi tu non sei di quelli che è convinto che bisogna smettere di crescere per non inquinare e distruggere l'ambiente cioè, si può crescere e al tempo stesso uh, andare su una strada diciamo ma di... nell'esperienza passata ogni volta che noi abbiamo affrontato un problema nuovo eh, siamo cresciuti di più oggi eh, proteggere l'ambiente significa riconvertire tutto l'apparato produttivo e convertire il nostro sistema di consumi e questo significa crescere non si cresce in un paese normale perché uno compra un po' di più delle stesse cose si cresce quando uno cambia le cose da comprare perché c'è un effetto di sostituzione faccio un esempio banale ormai gli italiani hanno magari a casa loro abbastanza pullover scarpe o quello che sia potremmo vivere con quello che ci abbiamo tranquillamente quando è che cresciamo? Quando rinnoviamo questo bagaglio Ecco, la eh, lotta contro il degrado ambientale ci fa cambiare moltissime delle nostre acquisti e questo significa che rinnoviamo completamente tutto il parco dei nostri beni e questo fa crescere il paese quindi la lotta per, per l'ambiente è un elemento di crescita ormai non è un elemento di riduzione quelli che pensano che la lotta l'ambiente sia chiudersi dentro casa non consumare di meno, spegnere la luce ehm, secondo me sbagliano, eh, hanno un, un obiettivo sbagliato perché non si combatte l'ambiente in quella maniera. L'ambiente lo si combatte con l'innovazione, le tecnologie e con le nuove produzioni. Sei, come sempre, ottimista. Ah, questo certo. lo dico per i pochi che non lo sappiano. Una delle caratteristiche di Gioacenzo Cipolletta è che essendo un uomo, come si dice, con i piedi ben piantati per terra, ma rimane sempre con uno sguardo ottimista. E questo che ho appena detto. Ma io naturalmente mi auguro che tu abbia ragione, come credo tu. Entriamo nel merito del modo in cui si utilizzano questi soldi. Allora, se non non ho capito male, la Commissione Europea ha chiesto a ciascuno dei paesi di organizzare un progetto, un piano per l'utilizzo, che poi sarà mandato e portato in Europa nei prossimi mesi. Eh, il piano nazionale che tu hai citato prima di ripresa e resilienza è strutturato intorno a sei missioni tra l'altro lo dico perché parleremo spesso di libri anche della casa editrice, noi pubblicheremo a fine gennaio un libro di Mariana Mazzuccato che si chiama Mission Oriented Economy, una una economia orientata per missioni, Mariana Mazzucato è un'economista diciamo italiana di origine ma poi inglese che eh, si batte americana, che si batte molto per questo orientamento per missioni. Le sei missioni di cui parla il piano sono digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, parità di genere, ne parleremo appunto con Linda Laura Sabatini tra pochi minuti, coesione sociale e sanità. La proposta del governo, che mi pare ha avuto molte critiche, tra cui alcune critiche, tra cui quella di Renzi, è che ognuna di queste sei missioni, se capisco bene, dovrebbe avere un capo, a capo un tecnico responsabile, e poi una cabina di regia con i ministri dell'economia, dello sviluppo, degli affari europei, e il Presidente del Consiglio. Ecco, ti sembra un buon modo per organizzare, come dire, la spesa di questi fondi? Vedi un'alternativa, alla Sonime di cui sei Presidente, mi pare che ha fatto anche una proposta, cioè questo aspetto fondamentale per l'Italia perché siamo un paese in cui si fanno grandi riforme, si investono anche cifre e poi per tutta una serie di problemi sappiamo che le difficoltà ci sono ne parleremo appunto anche con l'Inda Laura Sabatini, che di amministrazione ne capisce molto, ma a te sembra che sia un buon sistema questo? Ma, fammi dire che eh, la polemica politica che c'è stata è veramente una polemica politica e questo ci riporta al fatto che l'economia si mischia con la politica eh, il fatto che il governo abbia proposto una cabina di regia con un presidente del consiglio e due ministri ha di fatto scoperto un paio di partiti politici che non si sentono rappresentati in questa cabina di regia dobbiamo dire le cose come stanno per cui la protesta da parte degli esclusi è voi volete farvi il piano per conto nostro io credo che mh, il governo mh, cambierà probabilmente posizione mh, non giudico questa proposta dal punto di vista politico ma la giudico dal punto di vista tecnico noi abbiamo delle amministrazioni che non godono di grande reputazione ma restano comunque delle solide amministrazioni con grosse competenze e siccome uno dei problemi nella realizzazione dei progetti è evitare quelli che in Italia si chiamano conflitti di competenza cioè io provo a fare una cosa arriva un altro che mi dice no guarda tu non la puoi fare perché prima devi chiedere il permesso a me ambiente, il ministero dell'ambiente lo può dire al ministero delle infrastrutture, il ministero degli affari sociali lo può dire a quello che dà i sussidi per le, eh, far crescere le imprese e quant'altro. Noi abbiamo costruito come Assonime una struttura, un'architettura istituzionale che mantiene diciamo, le competenze dei diversi ministri e quindi abbiamo pensato alla cabina di regia... Che è fatta da i rappresentanti di tutti i ministeri cioè ogni ministero dovrebbe nominare un suo rappresentante che fa parte di questo gruppo e dare una delega a un solo ministro noi avevamo individuato come ministro quello dell'europa perché è il Amendola. ministro Amendola, che è il ministro che si rapporta con la commissione europea perché come è stato detto come hai detto tu stesso questo piano noi lo dobbiamo fare con l'aiuto dell'Europa che ci dice cosa va bene e cosa va male, soprattutto sarà l'Europa a vidimarlo, a, a, a dire va bene. E quindi a questo punto è bene che sia il ministro che ha il rapporto con l'Europa quello che ha la delega per questo. Questa era la rostratura che abbiamo detto, eh, però riconosco che anche questa struttura può essere criticata, perché qualcuno dice ma l'amministrazione non è capace, meglio un commissario come hanno presentato il governo. Io credo che con un po' di buona volontà bisognerebbe mettersi lì, trovare la soluzione migliore e non stare a polemizzare troppo. Sì, e poi ci vorrebbe soprattutto un dibattito pubblico qualificato, no? Assolutamente. Forse, forse in questa fase è particolarmente importante che sui media non si parli soltanto dell'ultimo presa schermaglia di correnti, ma si entri nel merito. Qui abbiamo già molte domande e questioni. Um, Gabriele Argnani scrive, vorrei sapere fino a quanto si può crescere sacrificando gli altri e quanto la crescita può riguardare tutti. Fabiano Bitonte dice se riusciamo a spendere, eh, non lo vedo più, eh, se riusciamo a spendere circa il 30% della moneta che l'Europa mette a disposizione come faremo a spendere in breve questa enorme massa di miliardi? Eh, Nana cecchi dice la strada è verde punto esclamativo adesso non devi rispondere subito no. ma intanto li leggo eh, daniele sai dice altresì è importante per il nostro stato è indebitarsi, non indebitarsi eccessivamente eh, sia come debito pubblico nazionale sia in termini di prospettica restituzione del prestito che sarà eh, erogato Grecia, Doce eh, Giorgio Ariani scrive purtroppo la storia ci insegna che troppo spesso questi aiuti vengono utilizzati male quale sarebbe una buona strategia per far sì erano utilizzati Ma bene? Io, fammi eh. dire una cosa sì. innanzitutto, cerchiamo <ride> di prendere con ottimismo questo piano perché il piano può essere discutibile però è meglio attuare un piano discutibile piuttosto che lacerarsi in discussioni di quello che manca o di quello che è sbagliato e non fare nulla perché se l'Italia riesce comunque a spendere 200 e passa miliardi eh, per aggiustare alcune cose noi saremo sicuramente meglio. Chi ha detto che non dobbiamo indebitarci troppo ha ragione, però ricordo che questo piano ha una astuzia al suo interno. Eh, ha messo dentro alcune misure che l'Italia avrebbe sempre comunque adottato, che sono le misure relative alla ristrutturazione degli edifici perché consumino meno energia e siano più resistenti ai terremoti oppure quelli per ad adeguare l'industria alle nuove tecnologie, e li ha messi nel piano proprio perché in questa maniera si finanziano col debito europeo e non con debito italiano. Quindi si sostituisce debito italiano con debito europeo e questa è una maniera per evitare che domani di avere troppo debito. Allora, prima di passare a discutere con Linda Laura Sabatini, un'ultima questione più generale di prospettiva. Tu credi che, adesso non voglio fare la solita domanda dei talk show su a boccia di vetro, come si dice, quel per futuro. Però c'è un dato politico. L'Europa ti sembra che con questo uh, Recovery Fund, con questo Next Generation Euro, ha messo delle condizioni solide per un passo in avanti nell'integrazione? Cioè il fatto che poi dovremmo mettere delle tasse, tu hai prima citato la tassa Carbon Tax, c'è cioè chi parli di Web Tax, di altre tasse, fa sì che dovrà in qualche modo entrare in una politica di spesa comune eh, e quindi allargando molto i confini rispetto alla sola politica monetaria e quindi un'unità anche politica importante, ci sembra possiamo sì. essere ottimisti? La, ris la risposta è sì non possiamo essere ottimisti perché dipende moltissimo da come andrà proprio questo piano di recupero se tutti i paesi a cominciare dall'Italia utilizzeranno bene questi soldi e riusciremo ad avere un paese migliore è automatico che l'Europa considererà questo tipo di intervento come un intervento naturale strutturale verrà ripetuto e avremo una spesa europea qualora invece fallissimo e dovessimo utilizzare male questi soldi è evidente che i paesi che sono contrari all'integrazione diranno avete visto non serve anzi torniamo indietro e quindi veramente è una scommessa che dobbiamo vincere bene adesso vediamo se è altrettanto ottimista anche Linda Laura Sabbadini che saluto prego di collegarsi, sei con noi, buonasera. buonasera. Buonasera. Ciao, come stai? Bene, grazie. Siamo molto contenti, ti ringraziamo di, di aver accettato il nostro invito e ehm, ti volevo innanzitutto chiedere che ne pensavi delle cose che abbiamo detto banalmente se c'era qualcosa su cui eh, allora dico l'ho già detto che tu sei direttora direttora Dell'Istat, e eh, ti sei occupato da molti anni della questione in cui parleremo, delle donne, ma di tante altre questioni, um, appunto, tra cui anche i temi della pubblica amministrazione abbiamo trattato, e te ne sei occupato, diciamo, all'interno dell'istituto, ma anche all'esterno, nel senso che hai fatto parte di molte commissioni pubbliche importanti, l'ultima delle quali è quella presieduta da Colau che si va a occupare proprio di come eh, affrontare la crisi del Covid e poi sei una editorialista importante, scrivi spesso sia sulla stampa, sia su Repubblica e anche eh, in libri, se posso ricordarlo poi lo ricorderemo da ultimo, in un libro di cui sono molto contento che tu abbia collaborato che si chiama Il mondo dopo la fine del mondo in cui affronti una serie di diseguaglianze quelle generazionali per esempio, ma anche quelle delle donne allora, prima di tutto, prima di farti una domanda sullo specifico, voglio sapere, tra le cose che hai sentito c'è qualcosa su cui ti piacerebbe dire tua che ti, non sei d'accordo, o vuoi aggiungere qualcosa? Dove ho sbagliato? Sono, sono ottimista con quello che abbiamo detto. Eh, detto. Che questo piano potrà fare la differenza. Ovviamente, questo è il momento in cui bisogna sviluppare al massimo il dibattito perché c'è bisogno eh, di dotarsi di una strategia adeguata. Stiamo parlando di una cifra di 200 miliardi, eh, che è una cifra enorme, che potrebbe veramente essere la grande svolta del Paese. Io sono assolutamente positiva, però penso che ci debba essere un momento in cui si definiscono meglio gli obiettivi strategici che sono all'interno del NEXT generation perché sia veramente un next generation cioè questa è la grande occasione del paese purtroppo a fronte di una situazione criticissima dovuta all'epidemia quindi ma la grande opportunità del paese è di fare un balzo allora dobbiamo essere coscienti di quali sono alcuni nodi strutturali fondamentali che devono essere aggrediti perché, se non lo facciamo ora e non riusciamo a aggredire questi nodi, difficilmente avremo un'altra occasione per poterlo fare. Quindi, in tutto questo, quelli... no, a proposito di nodi strutturali, ti pongo subito la domanda sui nodi strutturali. Sì. Varie persone, per esempio, Rosanna Rampugnani ci scrivono le amministrazioni regionali e nazionali hanno dimostrato di non essere capaci di amministrare i fondi strutturali. Basta fare i paragoni con altri paesi. Uh, simile al nostro come la Spagna 50 miliardi per l'ultimo settennato come riusciremo a gestire 208 miliardi stessa cosa dice Anna, cecchi, il serio problema temo sia la burocrazia elefantiaca. quindi a fronte di due persone ottimiste i nostri interlocutori sembrano essere più realisti di voi due ci dicono sì, bellissimi progetti ma poi come facciamo con la qualità della nostra amministrazione? Tu che ne allora, dici? Noi dobbiamo, fare, dobbiamo lavorare sui due piani, da un lato dobbiamo avere chiara la strategia, dall'altra dobbiamo essere coscienti che fa parte di questa strategia anche il dotarsi di una strategia di governance a livello locale e territoriale, sappiamo che questo è un nostro grandissimo limite, e su questo però dobbiamo eh, saperci saperci lavorare e trovare una soluzione. Abbiamo utilizzato, eh, in, diciamo che durante tutta l'epidemia sono stati fatti decreti su decreti in cui eh, per accelerare tutta una serie di eh, misure che dovevano essere messe in atto eh, bisognerà trovare in modo che quelle... Eh, cose che sono state accelerate per la fase dell'epidemia in qualche modo possano essere vigenti anche nella fase di implementazione di questo piano cioè non possiamo non fare conti con questo dobbiamo dotare tutte le strutture territoriali di personale qualificato adeguato che sia in grado di gestire questa fase cioè è impossibile pensare che si possa gestire questa cosa solo a livello centrale, cioè è giusto quello che pongono i, i, chi ci segue, no? cioè è giustissimo, bisogna darsi una strategia su come a livello territoriale si affronta questa questione e non può che affrontarsi con un forte potenziamento di professionalità adeguate anche a livello territoriale e locale. Giro la, la questione anche a Enzo, in più Enzo, c'è una questione che mi pare molto giusta, che è immateriale ma è importante, Carmen Graziano risponde, eh, ma come la mettiamo con la sfiducia dei cittadini nello Stato? In Svezia lo, lo Stato riscuote la fiducia dei cittadini, da noi eh, no, pensiamo alla questione dell'illusione fiscale, dell'evasione fiscale, questo non è un, un problema nel problema? Dunque innanzitutto il piano eh, prevede proprio come diceva Linda Sabatini l'assunzione di personale in enti territoriali nuovo per eh, seguire queste nuove attività e contiene anche una serie di semplificazioni burocratiche eh, che dovrebbero rendere più agevole prendere delle scelte e delle decisioni. Quindi è vero che c'è questa nostra brutta reputazione, ma è anche vero che il piano cerca di dare una risposta. Sulla fiducia eh, dipende anche da noi. Io continuo a ritenere che l'Italia non abbia una pessima amministrazione. Eh, la nostra scuola non è pessima rispetto a quella degli altri paesi, la nostra sanità non è pessima rispetto a quella degli altri paesi, le nostre forze dell'ordine non sono pessime rispetto a quelle degli altri paesi, è pessimo il nostro giudizio gli altri paesi non lo fanno, non hanno questo giudizio io continuo a pensare che la nostra amministrazione sia migliore di quello che la gente pensi e mi auguro che la gente cominci a riconoscerlo piano piano proprio avvicinandosi perché è la realtà ma non pensate questo lo dico a tutte e due, che anche in questo l'Italia è un paese di diversità cioè non è la stessa cosa l'amministrazione in una città come Trento, faccio per dire piuttosto che in alcune grandi città ahimè devo dire spesso anche nel, nel centro sud dove diciamo così la qualità dell'amministrazione il training non è lo, dello stesso livello è chiaro che ci sono ottimi insegnanti anche nel sud ad esempio però esatto, spesso esatto. l'organizzazione dei servizi al cittadino allora, che si però, trova a Ferrara non è la stessa per, che però, eh, però diciamo gli italiani non si fidano dello Stato allora diciamo la gente del meridione non si fida dello Stato che già eh, riduciamo il problema e magari interveniamo per migliorare le cose ma se diciamo che nessuno si fila nello Stato eh, abbiamo perso certo. tutti questo lo dico perché noi anni fa abbiamo fatto un libro di Carlo Borgomeo che è il presidente della fondazione con il Sud quindi è un napoletano un meridionale come me molto impegnato che diceva il vero problema del Sud non sono le risorse ma il capitale sociale certo. cioè il problema della sfiducia come tu hai detto Enzo giustamente dei cittadini in se stessi uh, questo mi porta a parlare delle donne, perché forse uno dei problemi delle donne è che spesso le donne stesse non hanno abbastanza fiducia in se stesse. Però giro la questione direttamente eh, a, a Lina Laura. No, se non è così, mi smentisci va benissimo. Probabilmente <ride> è un problema. Solo questo è il problema, l'avremmo risolto. <ride> no, è vero, c'è eh, questo problema, però fosse solo questo sarei molto più ottimista. Um, Nell'articolo, nel, nel saggio che io citavo del libro sul mondo la fine del mondo tu hai scritto che l'arrivo del covid tra le varie diseguaglianze ha inciso fortemente anche su quella di genere, peggiorando la situazione femminile su tutti i fronti, mentre qualche giorno fa su Repubblica in un articolo molto forte, molto chiaro, devo dire, eh, Linda Laura Sabadini dal mio punto di vista editore ha una scrittura fantastica perché è molto colloquiale, ogni tanto interloquisce con lettori e dice hai capito? stai capendo quello che scrivo quindi non ho nulla di valutato, ma è molto diretto, come lei come si vede, come anche stasera insomma, molto schietto. In quell'articolo su Repubblica dici che le risorse messe a disposizione dal piano eh, che sono diciamo di 4 miliardi circa mi sembra dedicate alla parità di genere non sono assolutamente sufficienti ecco ci spieghi le due cose in breve naturalmente come si aggravano le diseguaglianze e perché a fronte di questo le risorse non si sembrano sufficienti allora quello che è successo è che nel nostro paese è che nel momento in cui è arrivata l'epidemia quindi all'inizio del 2020 non è che noi fossimo in una situazione particolarmente eh, positiva dal punto di vista per esempio dell'occupazione femminile noi faticosamente eh, eravamo arrivati a un 50% di tasso d'occupazione femminile eh, che è un livello molto basso è il penultimo in Europa dietro noi c'era soltanto la grecia e quindi in sostanza tutta eh, eh, eh, la crisi che c'è stata dal 2007 2008 prima poi di nuovo il calo d'occupazione nel 2013 aveva portato come risultato a un recupero maggiore da un punto di vista quantitativo dell'occupazione femminile rispetto alla maschile che non, ha ancora, che non aveva ancora recuperato alla vigilia del Covid e quindi è poi ulteriormente diminuita ma con a fianco un peggioramento anche della qualità del lavoro femminile. È molto cresciuto il part time involontario, ormai siamo arrivati al 66% delle donne fanno che fanno part time involontario, quindi assolutamente non voluto. E è cresciuta, era cresciuta fino al 2019 anche la parte di eh, lavori a tempo determinato, era aumentata la segregazione all'interno del mercato del lavoro, nel senso che erano aumentate diciamo, la presenza di donne in eh, professioni femminili, tra virgolette, eh, seppure c'era stata dopo la crisi degli anni 90, dell'inizio degli anni 90, un forte ingresso delle donne all'interno di tutte le occupazioni e in particolare una riduzione di questo livello di segregazione. Questo fa sì che noi alla vigilia del Covid non è che stavamo bene, ci troviamo in una situazione in cui le donne facevano fatica a poter lavorare un quinto delle donne interrompeva il lavoro alla nascita del figlio e eh, complessivamente il fatto la presenza di un figlio creava un grosso ostacolo per lo sviluppo eh, per l'accesso, la permanenza e lo sviluppo delle carriere femminili tutto questo in un contesto in cui per decenni nessuno si è curato tranne in un momento molto piccolo ma più da un punto di vista normativo piuttosto che di investimento di risorse che è quello della fine degli anni 90 e inizio 2000 nessuno si è curato di aggredire definitivamente un problema fondamentale che le donne italiane hanno e che è il grande sovraccarico di lavoro e di cura che hanno sulle spalle all'interno delle famiglie di lavoro non retribuito. Mentre negli altri paesi, nei paesi nordici, su questo si era intervenuti fin dagli anni 60, man mano che cresceva l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, Mentre in paesi come la Francia, eccetera, su questo si è comunque investito la Germania, basta pensare anche a quello che ha fatto la stessa van der Leyen in Germania. Nel nostro paese il nulla. Io sono andata a rivedere, eh, quando è stata fatta la prima legge di istituzione dei nidi pubblici, eravamo nel 1971. Sono passati 50 anni i nidi pubblici erano stati istituiti allora, noi stiamo al 12% di bambini in 50 anni che sono iscritti ai nidi pubblici. Ora questo non è semplicemente una disattenzione, è proprio che c'è una resistenza culturale pesantissima in questo paese, a capire che tutto ciò che ha a che fare in investimento sulla riduzione della quota di lavoro non retribuito a favore e di una transizione di questa verso lavoro retribuito della cura, deve essere fatto. E non è mai stata fatta, pensate alla legge 328 sull'assistenza che era stata varata nel 2000 e che non è mai stata applicata perché i livelli essenziali di assistenza che erano necessari come i livelli essenziali per la sanità non sono mai stati fatti e quindi noi siamo andati avanti con un welfare che si è basato completamente sul lavoro non retribuito delle donne e in particolare si è basato su questa catena di solidarietà femminile tra madri e nonne che ormai si è visto da anni che non poteva reggere più, soprattutto in un'ottica di sostenibilità. Non era più sostenibile socialmente, anche perché le cosiddette nonne, che sono il pilastro della cura dei bambini, ormai sono nonne che hanno tassi di occupazione più alti. Le uniche età in cui è cresciuto il tasso di occupazione in questi anni sono le 50-64 anni che hanno avuto una crescita enorme durante tutta la crisi per l'aumento della permanenza nel mercato del lavoro, ma questo significa delle cose, che queste nonne sono più occupate, hanno meno tempo a disposizione per la cura, quindi lavorano, si fanno carico dei, la, dei loro genitori anziani non autosufficienti e nello stesso tempo anche della cura dei propri nipoti. Quanto possono reggere, certo, non possono neanche dare le stesse ore di cura nei confronti dei propri cari che potevano dare prima, quando erano casalinghe e quando avevano eh, la si potevano concentrare solo sui bambini o sugli anziani, cioè in sostanza. E ormai siamo arrivati ormai a un cortocircuito, e quello che viene fuori è che. Ci perdono gli anziani, ci perdono i bambini perché chiaramente i caregiver tradizionali del modello mediterraneo non ce la fanno più a dare il numero di ore di lavoro non retribuito che davano prima, ma ci perdono le donne fortemente perché non ce la fanno a reggere sul mercato del lavoro senza adeguata infrastruttura sociale. Allora, questo si lega benissimo a quello che dicevi sul recovery. Perché? Perché in quel recovery la priorità, tra le priorità, questo grande piano straordinario sulle infrastrutture sociali, che siano essi nidi e che sia welfare di prossimità, in particolare al servizio della cura di anziani, dei disabili, non parliamo dei disabili, che qui c'è un processo di rimozione collettiva su quello che stanno vivendo le famiglie con disabili all'interno. Eh, che stanno in una situazione terribile, perché soprattutto poi i disabili con problemi mentali sono, sono persone che hanno bisogno di interagire con l'esterno, hanno passato questi mesi in grandi difficoltà, ma in grandi difficoltà anche perché... Sui territori non si è investito abbastanza, non si è investito abbastanza in infrastrutture sanitarie, ma neanche in infrastrutture per l'assistenza. Quindi le due cose sono molto collegate, quindi io dico, ma se non cogliamo l'occasione? di questo next generation per dare una spallata, per fare un balzo su questa questione delle donne, ma quando lo faremo? Mai più. Io mi ricordo che Emma Bonino, quando eh, si parlò dell'elevamento dell'età pensionabile, propose una cosa molto importante, lei disse... Va bene, eh, c'era chi, molte donne erano contrarie, che ci fosse l'elevamento dell'età pensionabile, lei disse ma no, accettiamo l'elevamento dell'età pensionabile, però facciamo una cosa, tutto il tesoretto che si ricava da questo, che si libera per questo elevamento dell'età pensionabile, facciamo in modo che si è investito sulle questioni cruciali, sui nodi cruciali che impediscono alle donne di realizzarsi su tutti i piani. Ebbene, non venne ascoltata e quello che è successo è che questo famoso tesoretto che si è liberato con l'elevamento dell'età pensionabile, ovviamente è andato a finire nel calderone. Ma in questo modo non risolviamo un nodo cruciale, perché parliamoci chiaro, se noi ci troviamo che la metà del paese, si ritrova esclusa e continua a esserlo, perché oggettivamente non ce la può fare a essere inserita, a inserirsi nel mercato del lavoro adeguatamente, a avere lo stesso parità salariale, a non interrompere quando, quando eh, nascono i figli, o a sviluppare carriera, a inserirsi nei luoghi decisionali, io dico solo una cosa, o su questo next generation ci si investe, e non con 2 miliardi sui nidi, perché con 2 miliardi sui nidi non arriviamo neanche al livello del 33% di nidi che era richiesto per dieci anni fa dall'Europa. Neanche a quel livello, solo per costruirli, sul recovery avremmo bisogno di arrivare a 6 miliardi e 4, quindi bisogna rifare i conti. Hai avuto una serie di... Entusiastiche approvazioni. Sveva Veduto dice bravissima, speriamo che il messaggio arrivi nelle orecchie giuste. Adesso su questo vorrei fare una domanda a Enzo Cipolletta sulle orecchie giuste. <ride> um, eh, Rosana Lampugnani, che una giornalista brava che scrive sul Corriere del Mezzogiorno, dice purtroppo quando proponiamo questi temi sacrosanti ai direttori dei giornali ci sentiamo dire che la Agna Uh, Susanna Camusso dice tutte le nostre riforme sociali importanti sono degli anni 70, anche questo bisogna chiedersi perché. Um, giro, giro la domanda ad Enzo, ma perché queste orecchie giuste non ci sono? Perché non solo nel mondo della politica, ma credo al mondo dell'impresa, i, i, i maschi, diciamo, le cose che sono al governo eh, pagano omaggio perché non ho mai sentito un manager, un grande manager dire che i discorsi che ci ha appena fatto Linda Laura Sabrini sono sbagliati, ma poi le cose non cambiano? Mi sembra che questo piano presuppone una, una serie di miliardi, sono pochi, eh, sicuramente come ha detto Linda, però è sicuramente un primo inizio. Ed è importante che questa strada venga intrapresa. Eh, le imprese hanno sempre paura a, a avanzare progetti di questo genere, perché poi pensano che devono pagare tasse e contributi. L'Italia fino a poco tempo fa aveva questo diciamo, obbligo di ridurre il disavanzo pubblico e quindi non la spendeva in queste parti. Oggi si troviamo in una situazione completamente diversa. Quindi io trovo che sia molto giusto che il governo abbia approvato questa direzione. Non è sufficiente, si tratta di aumentarla, però non buttiamo a mare il bambino con l'acqua sporca, perché comunque cominciamo a spendere questi soldi per riuscire a gestire, a fare queste infrastrutture sociali che servono alle donne ma anche agli uomini. Perché a me fa sempre un po' impressione sentire dire che non c'è un'infrastruttura sociale e questo è il motivo per cui le donne non lavorano. Ma se non c'è infrastruttura sociale non dovrebbero lavorare neanche gli uomini. Perché? Perché dobbiamo continuare a pensare che il carico familiare debba cadere solo sulle donne e non sugli uomini? Io penso che c'è bisogno anche lì di un cambiamento di atteggiamento e bisogna che in qualche misura i carichi familiari siano divisi fra uomo e donna. Forse se i carichi familiari fossero divisi fra uomo e donna allora la domanda di servizi e di infrastrutture sociali diventerebbe ancora più forte. Eh, Posso? Sì, certo, certo. Sì. No, perché è vero quello che dici, però... È vero pure che noi siamo il paese eh, d'Europa in cui c'è una divisione dei ruoli che è molto più asimmetrica degli altri, cioè nel nostro paese il carico di lavoro familiare è sulle donne, quindi è chiaro che se tu investi in infrastrutture sociali liberi, noi abbiamo bisogno di una ridistribuzione del lavoro di cura nella coppia, nella famiglia e nella società nella famiglia, ovviamente, attraverso tutta una serie di strumenti, congedi, eccetera, su cui non mi soffermo, nella società attraverso i servizi. È chiaro che l'obiettivo è che quelli siano servizi al servizio di ambedue, dell'uomo e della donna, ma oggi la mancanza di quei servizi non penalizza gli uomini, penalizza le donne. Se posso dire è molto divertente perché la vostra dialettica si riproduce in rete. Allora, Susanna Camusso dice a Cipolletta: questa dell'iniziamo, anche se non basta, la sentiamo da troppi anni. Quindi, caro Enzo, be beccati questa. Fiorella Costoris, no, questa Fiorella Costoris, che è una economista molto brava, dice: Bravo Enzo, perché lei dice sopra una cosa interessante, se me la riproponete, dice sì, esiste un problema oggettivo. Nunzia Penelope poi fa riferimento per esempio alla differenza al gender gap dal punto di vista degli stipendi, però dice, i servizi pubblici per la cura scrive Fiorella Costori, sono importanti ma ancora più importante è una distribuzione simmetrica tra maschi e femmine dei carichi familiari e ci vuole un cambiamento culturale che inizia dentro le famiglie. Questo mi sembra un punto fondamentale lo chiedo anche Laura Sabadini e Enzo e poi chiudiamo. Sono d'accordo cioè, con Fiorella, cioè, eh. la resistenza pass passiva degli uomini che per, peraltro non produce discorso pubblico perché non, non, ho, non ho letto articoli o libri in cui ci siano uomini che contestano però dopo le cose non cambiano allora la resistenza degli uomini è che in realtà abbiamo un gap culturale perché gli uomini di potere in questo paese a tutti i livelli pensano che questo è l'unico modello possibile ed è un modello maschile dove magari le donne possono entrare se si uniformano a quel modello, no? Non sei contento. È, è troppo tenero, nel senso che sì, ci saranno anche gli uomini che devono riconvertirsi da un punto di vista culturale e devono capirlo più profondamente. In realtà c'è una profonda anche resistenza. Perché parliamoci chiaro, qui è chiaro che è molto comodo per un uomo avere una donna che si fa carico di tutto, no? Anche perché eh, c'è. Cioè, altrimenti deve proprio ridefinire complessivamente il suo modo di essere e il suo modo di vivere. Il problema è che noi dobbiamo fare, giustamente come dice Fiorella, una grande battaglia culturale contro gli stereotipi culturali che esistono nel nostro Paese, che tra l'altro sono trasversali, che, che colpiscono, cioè che in primis hanno gli uomini ma che hanno anche spesso le donne e questo eh, spesso le può frenare anche nelle la loro forza e la loro potenza però un nodo fondamentale che dobbiamo assolutamente abbattere è questo cioè è quello di mettere in condizione ma come è avvenuto pure negli altri paesi noi non è possibile ormai siamo in fondo in fondo alle graduatorie siamo membri del g7 abbiamo un tasso d'occupazione femminile, lo sapete, tra 20, eh, 25 e 29 anni. 7 punti sotto la Grecia. A livello di media generale, noi stiamo penultimi sulle giovani. Stiamo sette punti sotto la Grecia, tra 30 e 34 anni pure. E poi ci interroghiamo perché il nostro paese sta in fondo alla graduatoria, per livelli di fecondità non si fanno figli, si fanno tutti questi discorsi sull'egoismo imperante. Cioè noi siamo in una situazione folle, che qui in questo paese solo se hai la laurea riesci a trovare un lavoro, al sud solo se hai la laurea arrivi sopra il 50%, se hai la licenza media stai al 20% al sud, e ci sono più di 30 punti percentuali di differenza tra le donne del nord e del sud, cioè è una situazione che non è solo di disuguaglianze di genere, le disuguaglianze di genere attraversano anche tutte le altre, ma è una situazione che va affrontata con molta forza, e le cose che ci siamo detti qua, non sono una in contrasto dell'altra. Devono essere messe in atto tutte insieme. Cambia battaglia per il cambiamento culturale, che significa, che significa cambiamento culturale a tutti i livelli, nella divisione dei ruoli, cambiamento culturale nei metodi educativi all'interno delle scuole, cambiamento culturale per lo sviluppo STEM. Quindi questa è una cosa fondamentale da portare avanti. Grande piano di infrastrutture sociali, secondo elemento che si deve eh, combinare col primo, cioè... Tutti gli elementi in questo momento noi abbiamo bisogno di mettere tutto a sistema. Non c'è una cosa che è prioritaria all'altra. O si affronta con un'ottica di sistema la battaglia per l'uguaglianza di genere o non ce la faremo, andremo avanti a passettini. Per cui io non sono d'accordo con Cipolletta quando dice eh, intanto accontentiamoci, no non ci accontentiamo, non ci si può accontentare, perché questa è un'occasione d'oro, questa è un'occasione d'oro per affrontare i nodi strategici. Allora, su questa questione non si può pensare a mettere 4 miliardi, bisogna rivedere la redistribuzione delle risorse e capire che forse qualche altro paese ha meno bisogno di noi, ma noi su questi temi dobbiamo investire una volta per tutte allora prima intanto ti ringrazio della tua passione che, di cui abbiamo tutti bisogno la cosa è molto divertente e interessante è che c'è un dibattito in corso tra le persone che ci seguono Paola Pica del Corriere della Sera ha detto potremmo, dare una decontribuzione, potremmo fare una decontribuzione mi pare adesso, eh, eh, su, sul lavoro delle donne per favorirlo mentre eh, le, le, le dice la detassazione e del lavoro femminile mettere più soldi in tasca alle donne Um, però no, eh, o lei dice che no non cambierebbe i rapporti della coppia ah sì, dice non cambierebbe i rapporti di, nella coppia nella sua economia una decontribuzione, altri rispondono che non è proprio così uh, Katia Petrini dice a volte le leggi aiutano il cambiamento culturale, quindi tra le due cose c'è un rapporto uh, Ida Linzalone dice le donne devono cambiare la cultura dei propri figli maschi quindi <ride> hanno una responsabilità nell'educazione certo. della nuova generazione io mi scuso con tutti perché non posso leggere, sono una marea di commenti, ma questo vuol dire solo una cosa, che presto di, di tornare a essere con noi, eh, Linda Laura, perché secondo me è una, come dire, un argomento che evidentemente abbiamo soltanto potuto evocare, però ne sono molto contento e credo che sia utile anche discutere in maniera aperta anche sulle cose su cui c'è di differenza di opinioni, perché quando c'è una eccessiva compattezza io sono sempre preoccupato. Tutti dicono sì, sì, giusto, giusto e poi le cose non cambiano. Vorrei chiedere a Enzo di dire un'ultima cosa su questo tema, anche sull'importanza del dibattito pubblico, perché credo che questa piccola cosa che facciamo, come tante altre, serve a questo, all'illusione forse o alla convinzione che discutere le idee cambia gli interessi, la percezione degli interessi. Gli interessi ci sono, il potere, gli interessi economici, ma le idee danno una forma a questi interessi o sbaglio? Ma a me sembra che sia stato un dibattito molto interessante proprio perché c'è stata una serie di interventi che eh, io ho seguito fino a un certo punto perché non riesco a leggerli tutti dal distante però penso che ne possiamo fare tesoro proprio per eh, dare magari anche successivamente le risposte, se Linda, Laura è d'accordo poi possiamo girare queste domande e poi con calma ci rispondiamo un po' tutti quanti perché è un dibattito che vale la pena approfondire al di là delle battute che si possono fare e, e che sicuramente ha dei punti di grande interesse da tutte quelle cose che, che sono state dette Bene io ringrazio Linda Laura Sabadini, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. E do appuntamento al prossimo incontro, avremo facciamo le vacanze, il lunedì 18 gennaio e poi con cadenza quindicinale ci incontreremo ogni volta, affronteremo un tema e speriamo di avere un ospite così forte e così appassionato e così esatto. intelligente della realtà di cui parla come quello che abbiamo avuto Posso stasera. aggiungere anche sì. che se coloro che ci seguono vogliono parlare di un tema, ce lo vogliono suggerire, ce lo possono eh, scrivere e ci farà piacere prendere un tema che magari è eh, suggerito proprio da coloro che ascoltano. Bene, grazie a tutti grazie. e alla prossima. Buone vacanze, buoni auguri per eh, un Natale, speriamo anche l'anno prossimo migliore di quest'anno. Auguri!